buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso è appena arrivato un pacco io ovviamente so cos'è perché l'ho acquistato io ma volevo aprirlo insieme a voi Allora ho acquistato una pompa erodatrice su agrieuro di quelle a batteria visto che adesso purtroppo la scelta sul destino degli agrieuro è un po limitata nel senso che io volevo prendere una geotech ma non era disponibile ho deciso di acquistare una una della ama è di fabbricazione cinese e ha una batteria al piombo invece che al litio quindi è la base della base della base però io non ho grandissime esigenze non volevo spendere troppi soldi e poi alla fine vi dirò quanto costa e come risparmiare ancora qualche euro? Come ho fatto io e eh? non nulla di che. Lo apriamo, ok, si presenta così. Devo dire, la spedizione è stata veramente veloce. L'ho ordinata l'altro ieri, in 48 ore è arrivata. Quindi Da quel punto di vista, va fatto un plauso. A dargli euro. Due caratteristiche tecniche, e poi le apriamo insieme. Eh? Allora, questo è un 16 litri. Batteria al piombo da 8 ampere come vi dicevo pesa intorno ai 5 kg ha una pressione di 4 bar massimo le migliori arrivano a 5 le migliori in questa fascia di prezzo eh. adesso questa costa intorno ai 50 euro circa dai 50 ai 60 euro è proprio la base poi ovviamente se volete una volpi oppure una stoker e eh, cominciate da 16 litri cominciate a salire 120-150 euro quello che è. sono altri prodotti a me come vi dicevo serve 3-4 volte all'anno giusto per i trattamenti su sulle, sui pomodori e su qualche altra cosa quindi era uno spreco di soldi per me vediamo subito cosa c'è dentro carica batterie kit di ugelli sono 1 2 3 ugelli regolatore di pressione asta telescopica dai 50 se non sbaglio ai 100 centimetri con l'ugello già montato eccola guardate non riesco a farla riprendere tutta comunque è un metro allora questo ugello già montato è in ottone che non è poco il resto gli altri ugelli sono di plastica ve ne parlo poi in modo più specifico regolatore di pressione adesso vediamo anche come si monta pallacci imbottiti arriviamo al cuore la pompa qui è a membrana quindi questa è adatta sia a erorare liquidi come può essere come possono essere i concimi quelli liquidi ovviamente miscelati e sia quelli in polvere come può essere la poltiglia bordolese coperchio guarnizione e abbiamo il suo bel filtro per trattenere le impurità questo è molto importante ah, ecco mi mancava un pezzo coperchietto della batteria ora va bene dicevo questa è la batteria ci sono anche come ricambi quindi è molto importante come cosa 12 volt 8 ampere e ovviamente ad acido quindi è piombo qui abbiamo interruttore un po di carica c'è già adesso poi la proviamo qui abbiamo il suo caricabatterie questa vite qui che poi alla fine è un interruttore con regolatore di pressione è appunto un regolatore di pressione io l'ho girato è partita la pompa ha caricato l'impianto l'ho messo al massimo qui abbiamo il voltmetro l'indicatore di carica della batteria ecco ad esempio guardate ora che l'ho accesa si illumina la parte gialla e la parte verde quindi siamo circa a metà come carica impugnatura regolatore di pressione che si monta direttamente sull'impugnatura qui abbiamo il selettore on off per la regolazione della pressione montiamo l'asta con il suo gelo in ottobre Ora facciamo qualche test, mettiamo solo un po' d'acqua dentro e vediamo un attimino la funzionalità dei vari ugelli. Ora proviamo il primo ugello, ho messo dentro 6 litri di acqua, acqua semplicissima. Questo oggetto qui irrora nel più ampio spettro possibile, quindi fa un cono di, di acqua, di liquido, di quello che è, sulle piante. Quindi questo va benissimo per i trattamenti, quelli fogliari. Così lui mi spruzza a cono, se io invece ho bisogno di tirare su dritto un getto continuo, Adesso regolo qui davanti, eccolo lì, e qui, vedete, mi dà l'impulso, siamo a 1, 2, 3, dai 3 ai 4 metri, arriviamo fino all'albero. Vi do ancora un po', sì, siamo dai 3 ai 4 metri di gittata, quindi con questo lo potete regolare. Io penso di utilizzare soltanto questo, gli altri onestamente non, non penso di utilizzarli. Cambiamo il gello, devo dire che è molto silenziosa, eh? abbiamo questo, questo è A4 fori, quindi immagino che gli dia 4 getti di, di acqua, vedete? potenza quella che è, anche regolando, non ha molta sensibilità sul regolatore di pressione, adesso eh? me lo studio meglio, ma doppio oggetto. Aspettate che provo a regolare gli ugelli, ah infatti, ok, se si regolano anche questi ugelli qui ovviamente la pressione varia. Perfetto, allora con questo ho fatto una doppia regolazione di pressione, sia sul regolatore di pressione che ovviamente sui due suoi ugelli, quindi adesso abbiamo questa doppia irrorazione lasciando invariato quella togliamo questo qui abbiamo 5 fori e immagino che faccia un cono di irrorazione infatti qui si sì, molti di colorità a me non servono eh. io terrò probabilmente soltanto il primo quello in ottone che adesso rimonto Regolo in modo un pochino più fine e preciso per le mie esigenze. Perfetto. Questo va molto bene. Guardate. Questo va molto bene. Allora, qualche dato tecnico. Dunque, la massima aerorazione è di 3,1 litri al minuto. E tanto è tanto e poco, non lo so, io non ho molta esperienza con le pompe elettriche. Però vi dico la verità, per quello che costa, se regge perché l'ho appena aperta come avete visto se regge nel tempo è un buon investimento ora parliamo un attimino di soldi ma ah, ovviamente scusatemi mi sono accorto adesso qua ci sono le guarnizioni dei vari ugelli allora prezzi questa costa 59 euro vale per tutti questo prezzo qua se vi iscrivete alla loro newsletter vi danno subito 5 euro di sconto come ho fatto io e quindi sono 54 euro spedita a casa due anni di garanzia ovviamente. Ora se il rivenditore col tempo cioè AgriEuro vorrà poi eh, donarci un codice sconto per chi guarda questo video ve lo metterò nelle note qua sotto quindi voi se vedete questo video fate un salto qui nelle, nelle note se ci danno un codice sconto lo aggiungo molto volentieri magari potete risparmiare qualche altro euro non è un video sponsorizzato questo questa l'ho acquistata però mi faceva piacere presentarvi questo prodotto come vi dicevo questo è proprio l'entry level se volete qualcosa di un pochino più professionale poi dovete andare su altri marchi ma la stessa geotech se fossero disponibili con 70 80 euro comprate già una buona poca con batteria al litio questa come vi dicevo è batteria al piombo tempi di ricarica 8 ore eh, quindi la notte se il giorno dopo lo devo utilizzare la metto a caricare sull'autonomia dico la verità non ho molti dati quindi non vi dico nulla ma penso di riuscire a fare un paio di ore di lavoro insomma la stessa pompa non su AgriEuro ma altrove, su eBay per esempio, la trovate anche con batteria a litio, costa una trentina di euro più, intorno ai 90 euro. Dovesse interessarvi quella caratteristica, se non erro, la trovate in giro per il web. Io mi sono affidato a AgriEuro perché so che comunque è un'azienda seria, hanno i ricambi, hanno un buon rapporto con la clientela, ciò non toglie che ci saranno sicuramente altre aziende degne di nota, ma io personalmente non le conosco e quindi non ve le posso consigliare. In chiusura volevo fare solo un piccolo test, Spero che questo video vi sia stato utile, se vi serve una pompa economica magari prendete in considerazione questa o qualcosa del genere. Se vi è piaciuto il video volete lasciare un like io ve ne sono grato, se non vi è piaciuto non importa. E se volete condividerlo ve ne sono grato, iscrivetevi al canale se vi va e poi attivate la campanella così avrete tutte le mie nuove uscite. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi auguro una buona giornata. A giovedì prossimo!